Nicola convinto, col lavoro ci salveremo, nessun problema in attacco. Il crotone non può sorridere. Al di là della sconfitta, i ragazzi di Nicola avranno molto su cui lavorare, analizzando la sfida persa contro il Cagliari per capire dove si sarebbe potuto fare di più. Totalmente insufficienti sotto il profilo offensivo, i calabresi non hanno mai preoccupato Cragno, impensierito solo all'88 ed a causa di una punizione di Barberis. Troppo poco, soprattutto se l'obiettivo minimo è la salvezza. In merito alla scarsità offensiva. Comunque, il tecnico Davide Nicola non si dimostra preoccupato, nessun problema in attacco, dobbiamo costruirci dei numeri. Abbiamo cambiato tanto, so che dovremo lavorare tanto. Oggi abbiamo regalato un tempo perché siamo stati troppo preoccupati del Cagliari e non abbiamo proposto niente. Ci sta, ma dobbiamo sapere che non possiamo commettere certi errori sottolinea alla RAI. Fungolato sulla salvezza miracolosa dello scorso anno, Nicola si dimostra deciso a non rievocarne il ricordo, scegliendo di puntare eventualmente alla prossima permanenza in Serie A, sono molto ambizioso, ho scelto di restare perché voglio ricostruire qualcosa di diverso. Credo che questo sia formativo per un allenatore giovane come me, punteremo a salvarci ancora sempre in linea con il nostro lavoro. Oggi hanno esordito come titolari 2,97 ed 1,98, ora dobbiamo solo integrare bene tutti i calciatori. Il nostro obiettivo massimo è quello di conquistare, passo dopo passo, i punti necessari per la salvezza.